Renata Briano è assessore regionale in Liguria, la regione, per assessore all'ambiente, vieni, vieni Renata e se vedete una 500 rossa girare per la Liguria è lei che sta sforzando per coprire il territorio, eh, la sua campagna è soprattutto sulla Blue Economy, eh, che è esatto, se vuoi puoi già utilizzare uno dei microfoni che è l'economia diciamo del mare, ma soprattutto la sua campagna è eh, una campagna che ricorda come in Liguria in quattro anni ci siano state quattro alluvioni cosa che eh, poi è venuta recentemente fuori in un altro territorio italiano quello delle Marche eh, qualche giorno fa e eh, uno dei suoi obiettivi è proprio quello di portare in Europa questo tema quello del consumo di suolo e della tutela del territorio in bocca al lupo Grazie, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Io non sono un tipo da piazze, quindi perdonerete un po' anche di timidezza. Eh, vabbè, insomma, noi andiamo in Europa per portare la sinistra in Europa e cercare di cambiare le politiche che sono state portate avanti in questi anni. Ma crediamo nell'Europa e crediamo che l'Europa ci possa dare una grossa mano anche a risolvere i nostri problemi territoriali. Io sto improntando una campagna elettorale molto vicina ai territori, è anche un po' quello che ha caratterizzato insomma, il mio lavoro in questi anni in Regione Liguria. In Regione Liguria abbiamo 235 comuni, eh, ne ho visitati 180, purtroppo molti di questi li ho visitati proprio perché colpiti da eventi alluvionali, da frane. Quest'anno noi abbiamo avuto nel mese di gennaio eh, una quantità di pioggia, uguale a quella di sei mesi, in tre giorni quella di un mese e il totale dei danni in Regione Liguria è stato di 350 milioni di danni. Mi sconfronto spesso con la regione in cui siamo perché a volte siamo, siamo anche al confine, soprattutto nelle zone del Piacentino, e, e viviamo un po' le stesse, le stesse difficoltà. Che cosa può fare l'Europa per questo? Intanto può intervenire di più su quelli che sono i temi legati al territorio io sto lavorando anche sulle politiche del mare dicevo appunto della Blue Economy ma volevo più concentrarmi su quelle del territorio e partendo da una considerazione che l'ambiente fino ad oggi è stato sempre un po' relegato nelle amministrazioni eh, negli uffici dell'ambiente negli assessori all'ambiente io sono un assessore all'ambiente Penso che davvero faremo politiche ambientali serie quando gli assessori all'ambiente non esisteranno più e l'ambiente sarà davvero una politica trasversale di tutti e quindi si occuperanno di ambiente chi si occupa di urbanistica, chi si occupa di agricoltura, chi si occupa di economia, di sviluppo industriale, chi anche di occupazione perché noi non immaginiamo un ambiente che blocchi l'occupazione, pensiamo all'ambiente che possa essere un motore per i giovani per una nuova occupazione. Abbiamo anche firmato l'appello del New Deal for Europe che è un documento che se verrà firmato da un milione di cittadini permetterà alla Commissione europea e lo obbligherà a mandare in Parlamento europeo una proposta di legge proprio su sostenibilità e lavoro e una rivoluzione culturale. Quindi l'ambiente come trasversalità, l'Europa ci è arrivata prima del nostro paese, nel nostro paese non è ancora così, spesso noi siamo vissuti come quelli che bloccano lo sviluppo, che bloccano la crescita, ma quale sviluppo e quale crescita ci dobbiamo chiedere. E questo è quello che mi piacerebbe portare. A partire però in Europa da un rispetto maggiore dei territori, l'Europa si parla sempre di economia, si parla spesso di euro, di spread, di tutte queste parole che poi ne parliamo tutti e forse tanti non sanno neanche cosa sono. Io credo che dobbiamo immaginare un'Europa dei diritti, un'Europa che parli di più eh, anche a quelli che sono diritti dimenticati. Anche l'ambiente è un diritto dimenticato perché noi sapete che c'è questo overshot che è una linea che cambia, eh, è una linea che eh, demarca quando praticamente il pianeta inizia a consumare delle risorse, che, eh, le nostre risorse che riesce a produrre nell'arco di un anno. Più o meno adesso questa linea è nel mese di agosto, significa che il pianeta da agosto in poi consuma risorse che non è più in grado di generare. L'Europa deve occuparsi di questo, allora deve occuparsi di cambiamenti climatici l'ha già fatto perché ha spinto anche l'Italia, ha spinto anche i comuni a realizzare il patto dei sindaci, l'efficientamento energetico, le, risorse le energie rinnovabili e così via. Lo deve fare ancora di più per quanto riguarda la difesa del suolo, il consumo di suolo che va assolutamente ridotto, noi sapete siamo per proporre un consumo di suolo praticamente zero e lo deve fare anche però in modo trasversale, dicevo prima, anche per l'agricoltura, l'agricoltura, le politiche forestali. Sono un grande presidio per la difesa delle nostre campagne, delle nostre montagne. Io dico che le città, penso alla mia Liguria, ma credo che anche qui da voi sia così, eh, dall'alto cadono le frane e arrivano in città, arrivano le alluvioni. Allora, eh, l'agricoltura è un presidio forte, ma nel nostro Paese l'agricoltura non è la stessa che abbiamo in Francia le grandi aziende. Noi spesso lavoriamo con piccole aziende, spesso monofamiliari, che se sono subissate dalla burocrazia non riescono nemmeno ad accedere ai fondi. Quindi questi sono insomma, temi importanti che vedono la trasversalità dell'ambiente davvero per uno sviluppo nuovo di questa Europa. Io vi saluto e vi auguro buona giornata. Grazie.